Nella giornata dedicata al Venezuela, Alejandro Fleming, vice primo ministro degli esteri della Repubblica Bolivariana, ha ricordato con soddisfazione i risultati della rivoluzione alimentare avviata da Hugo Chavez e proseguita oggi da Nicola Maduro, attraverso cui il paese sudamericano è fra i primi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, avendo dimezzato la popolazione che soffre di fame. Venezuela infatti destina il 62% delle entrate ai più poveri e la rete pubblica di distribuzione soddisfa il 50% della popolazione. Sfamiamo <totiposanica> il mondo e il tema di Expo 2015: qual è il messaggio che oggi ci consegna il Venezuela? Venezuela alimenta la concienza de su pueblo. Veniamo con una proposta in cui intentiamo hacer saber a todos quienes nos visitan que nuestra cultura y nuestra alimentación son una sola cosa, van juntas de la mano y tienen el respaldo del Estado que garantiza y favorece el acceso de los ciudadanos y de las ciudadanas a los alimentos. Pero desde una perspectiva crítica que reconcilia con el ambiente, que cuida la diversidad cultural, que no fomenta el cultivo transgénico y de esta manera el solo acto de alimentarse ya forma parte de una opción política en favor del mundo y en favor de las causas que consideramos justas. Por eso decimos que Venezuela alimenta la conciencia de su pueblo. Per quanto sia una cornice strana per noi giovani comunisti che veniamo da Torino, siamo venuti fin qui a Expo chiaramente per dare sostegno al governo venezuelano, un governo che in questo momento è molto sotto attacco da, da, da diversi fronti, soprattutto da un fronte di, di ingerenza di, di politica internazionale prevalentemente americana al proprio interno. Una nota sui fatti italiani, Renzi annuncia il taglio di circa 50 miliardi di euro di tasse, ma non si capisce... Dove li prende questi soldi? Qualcuno teme tagli pesanti sulla sanità. E questa è questa la via di uscita da questo sistema economico oppure il Venezuela ci insegna qualcos'altro? Ma il Venezuela ci insegna tanto, siamo noi che dobbiamo imparare a riconoscere le, gli insegnamenti da prendere perché un paese che economicamente è meno forte dell'Italia, riesce nonostante la difficoltà anche l'ingerenza della politica internazionale a garantire dei, dei servizi essenziali come un'istruzione elevatissima, un servizio sanitario di altissima qualità e per non parlare dei progressi alimentari che ha fatto il paese, se non riuscissimo a cogliere le, i passi avanti che, che un paese come il Venezuela ha fatto avremmo già fatto un grande passo. Purtroppo eh, è molto difficile, cioè in Italia la tendenza è proprio l'opposta.